Sono Marco, ho 15 anni e la mia passione sono i libri. Ho scelto di fare volontariato perché mi piace conoscere persone nuove e fare amicizie. Grazie alle esperienze BGP ho potuto rendermi utile alle persone. Quest'estate ho prestato servizio allo spazio giovanile di Boccaleone, dove abbiamo creato un'agenzia di comunicazione social. Durante queste settimane ho potuto mettermi alla prova con diversi strumenti per lo storytelling dal disegno alla fotografia passando per il videomaking. Ci sono stati tanti bei momenti, ma quello che mi ha regalato più emozioni è stato intervistare gli anziani nei quartieri. Ci hanno raccontato le loro storie e fatto entrare nel loro mondo. È stata un'esperienza che mi ha permesso di crescere.